Perché è importante il 753 avanti Cristo? Perché sarà la data della Fondazione di Roma. Per ricordare questa data è semplice. Basta ricordarsi il 7. Abbiamo tre numeri disperi in ordine discendente. 7, 5, 3. Tre numeri disperi tutti in ordine discendente, 753 a.C. Nel 753 a.C. in Italia nascerà una piccola città che sarà destinata a governare tutto il mondo a quel tempo conosciuto. Si tratta di Roma, il 21 aprile 753 a.C., verrà fondata a Roma che pian piano allargherà il suo territorio al punto da conquistare un territorio vastissimo. e sarà destinata a governare uno degli imperi più grandi della storia. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.